Amici, buonasera, benvenuti. E questa sera iniziamo con la prima puntata di una nuova rubrica. Una rubrica che ci permetterà di andare avanti e indietro, nel tempo, nello spazio-tempo. Eh, per uscire da quella che è la linea temporale che tutti conosciamo e per andare ad investigare su eventi accaduti nel nostro passato e magari anche nel nostro futuro. Tra qualche secondo inizieremo, ci sarà con noi, Elena, ipnotelepata, che eh, guiderò in, in uno stato ipnotico avanti e indietro nel tempo. Intanto un like ci aiuta a divulgare sempre di più l'informazione sulla pagina ed eventualmente l'iscrizione al canale YouTube ti permetterà di essere sempre e costantemente aggiornato. Sigla tra qualche secondo. Cari amici, buonasera benvenuti. Buonasera Elena, come stai? Tutto bene? Sera. Tutto bene. Già pronta in postazione per poter partire già con la sua benda. Elena sì. è pronta per andare nello stato ipnotico. Cosa faremo? Vi do qualche elemento in più. Elena ha costantemente delle informazioni che canalizza che le arrivano e fondamentalmente andremo questa sera in uno stato... Uh, alternativo di coscienza, quindi in uno stato ipnotico, a fare un'investigazione. Inizieremo, inizieremo però dai giorni nostri per capire quella che è la situazione attuale e per uh, iniziare un viaggio ritroso nel tempo, andare a prendere informazioni, andare a prendere uh, dati, andare a rivivere eventi già vissuti in uh, altri tempi, e che possiamo sicuramente portare a noi, ai giorni nostri, per farne tesoro, per comprendere meglio la realtà fa dei fatti, non ciò che ci viene raccontato attraverso migliaia di interpretazioni, ma magari essere lì, in quella scena, in quel momento, e comprendere davvero cos'è accaduto. Bene Elena, possiamo partire? Certo. Benissimo, allora io faccio semplicemente un conteggio alla rovescia, Elena è chiaramente predispostissima ad andare nello Stato Ipnotico, e quindi non c'è bisogno di grande eh, lavoro per l'induzione, tutto diventerà molto molto semplice. Quando saremo nello stato, inizieremo immediatamente ad investigare. Allora, respira profondamente. Io conterò da 10 ad 1. E mano a mano che conterò, restare concentrata solo ed esclusivamente sul tuo respiro, senza modificarlo, e la mia voce ti condurrà lentamente in uno stato sempre più profondo di connessione con la tua parte inconscia. 10 Il tuo corpo inizia a diventare pesante. 9 Questa sensazione parte dai piedi e si estende sale alle caviglie. 8 Si estende su per le gambe. Arriva all'addome. 7 è pesante il busto. Le spalle, le braccia, 6. Le mani 5. Si abbandona e si rilassa il collo. 4. I muscoli della fronte, le guance, le mascelle si abbandonano profondamente, 3. Uno stato sempre più profondo. Due, ancora più in profondità. Uno. E siamo giù profondamente. Elena, ti arriva qualcosa, un messaggio immediatamente in questo stato, in questa prima fase di questo, questa sessione? una immagine della un'immagine del nostro universo ci sono tutti i pianeti da quasi tutti i pianeti sono dalla stessa parte del sole è un momento di grande svolta ok quindi andiamo a comprendere quello che è il, la situazione astroenergetica del nostro pianeta ora immerso in questa realtà Questa, questa che stiamo vivendo ora in particolare è una luna piena molto molto cruciale che non si verificava da decenni c'è cioè, questa luna congiunta urano che porta sorprese è, molto molto intenso vedo anche dei purtroppo ci saranno delle delle rivolte delle manifestazioni violente però poi si risolverà certo che ora siamo proprio nel culmine del <ride> culmine dell'orrore direi eh, infatti, questione. siamo veramente giunti in una situazione molto particolare. Salendo un po' più su, eh, guardando la Terra da lontano, oltre a tutti i pianeti che, come dicevi, sono allineati, se non erro, giusto? Alcuni allineati, ma soprattutto sono tutti come schierati dalla stessa parte dell'universo, come fosse arrivato il momento dei grandi momenti, perché poi ci sono tutte le profezie che si. Ok. Ogni profezia è chiaramente di base ha dei concetti energetici di appunto di eh, che riguardano l'astrologia, riguardano le energie in generale, quindi sicuramente ci sono dei dati molto particolari da poter analizzare in questo momento. Intorno alla Terra, nelle, in prossimità della Terra, cosa è che ti arriva? Guardando dall'alto qual è la visione? Una rete ehm, che ehm, ha già dei buchi, si sta disgregando, <ride> però ehm, è ancora installata. Eh, una specie di rete grigia intorno, però ci sono, tanti, ci sono già tanti buchi e c'è un tentativo esterno di tenerla in piedi, ma, ma non, come se non ci fosse già più. Ok. Come segnale, come lo interpreti, qual è il significato di questa... Che, che queste forze aliene cosiddette, arcontiche... E sono già finite per questo stanno giocando tutte queste carte malvagie addirittura ehm, sembra una presa in giro perché finché la gente ci crede loro ridono ok quindi si divertono alle nostre spalle per poco cioè, un po' più. Riesce Perfetto. a vedere da dove arrivano queste forze? Se volessimo seguire una sorta di filo energetico che ci conduce alla fonte, quali sono le forze, da dove arrivano? Questi in questo intorno al pianeta sono... Sono metallici grigi, ma sono governati e inviati come quasi come burattini da altre, altre gerarchie, altre che in ultima analisi sono, in fondo, in fondo, in fondo sono quelli che originalmente chiamati Marconi. Arconti. Quindi di lì che arriva tutto, cioè di lì parte per arrivare poi a tutte queste forze che gestiscono questa situazione e che poi hanno qui sulla Terra, sul nostro pianeta, dei punti di riferimento. Riusciamo a comprendere anche eh, la, la situazione in terza dimensione, realmente qual è? A parte le forze superiori che le gestiscono queste situazioni. Qui sul pianeta intendi. Sì. È il momento del, del caos Massimo. e Anche dello stupore Massimo, perché c'è una c'è l'umanità è presa in ostaggio. È presa in ostaggio chiaramente tutto è duale ed esiste il libero arbitrio dipenderà da azioni che faremo noi che andremo a, a, diciamo, a fare eh, materialmente il risultato o è già predefinito e stabilito? allora non è proprio così perché perché c'è una legge, ehm, c'è un codice galattico che ehm, eh, comprende che se le libertà personali, allora la Terra, <coughs> la terra è l'ultimo o forse uno degli ultimi o oh, proprio l'ultimo. Che è ancora sotto il gioco di questa cosa, che è iniziata molto, molto, migliaia di anni fa, forse milioni, o forse mezzo milione. Ok, c'è questo gioco e la terra sta attraversando ora il momento di liberazione. E loro dicono che non è, non è esattamente che devono rispettare il nostro libero arbitrio, no, perché sono tenuti a intervenire nel momento in cui eh, queste sono le forze buone, perché quelle cattive sono già qui, eh, queste forze buone, tipo di um, alcune, Sirio sì, sicuramente, altre, molte altre ma non tutte, perché sono miste anche Played e Sirio, sono miste, forse Sirio no, ma Played di Sicuro sono miste comunque. Ehm, ehm, loro loro eh, non, possono, non possono intervenire, ma non per la legge di non interferenza come abbiamo sempre creduto, sì. che non possono interferire, piuttosto... Sono stati, ehm, cioè, l'umanità è in ostaggio perché loro eh, dicono che vogliono, mh, hanno minacciato un attacco nucleare. E quindi sì. bisogna che li lasciano fare, c'è una specie di negoziazione in corso che arriva fino a, a certi rappresentanti qui sul pianeta, molto nevralgici. E, e finirà presto finirà presto ma siamo nel momento più, più difficile ok quindi mi confermi che i nostri governanti alcuni dei nostri governanti sanno e hanno accordi ben precisi con queste forze sono comunque dominati, okay. gestiti non so come definire eh, la loro condizione da potenze oscure sì purtroppo, sì, purtroppo vedo qualcuno che non dovrebbe essere lì. Riesci anche a vedere eventualmente quali sono queste figure in questo momento eh, sulla Terra? Eh sì, purtroppo mi, arriva, mi arrivano un paio di persone che preferirei non nominare, sono molto potenti e sono molto pericolosi. E, eh, si pongono come figure, uno si pone come figura salvifica, ma è come se fosse un... Abbiamo capito bene di chi stiamo parlando, dai. Mm. Eh, vabbè, se ne parla da tempo, c'è qualcuno che quando lo vede, vede, vede il male in assoluto, chi ha capacità sensitive <ride> di un certo tipo... Purtroppo è così, è terribile è l'anticristo fondamentalmente non è solo lui ce cioè, n'è più di uno e lavorano insieme poi non so i nomi comunque sì questo sicuramente ok volevo chiederti un'altra informazione se riusciamo ad avere qualche dato in più c'è una teoria che da anni eh, si sente si ascolta che è la teoria dei cilindri dietro questo concetto ti arriva qualche informazione non voglio andare nel dettaglio perché non voglio influenzarti, voglio che se ti arriva qualcosa ti arriva perché ti arriva. Non ne so niente. Non ok. Svuotamento delle coscienze, dei potenti. Vediamo se ah. in questo modo. Uh. Eh, Questa è una cosa che ho visto molti, molti, molti anni fa e adesso me l'hai riportata. Sì. Eh c'è cioè questa cosa terribile preferirei non andare non a vedere ci sono dei silos. ok se questa teoria fosse vera cambierebbero totalmente i modi di interpretare l'intera umanità il potere, il governo i governi quindi se ti è arrivata vuol dire che dietro ci sono delle logiche che hanno un, un fondamento, no? È proprio brutto, sì. Okay. Ci sono tutti questi sì, cilindri dentro i silos. E si è visto anche in un film, non ricordo molti, ma tipo vent'anni fa. Era molto simile a quello che avevo visto e che sto rivedendo ora. Beh, molto spesso nei film viene preannunciato ciò che poi diventa realtà dopo qualche anno, quindi ci sta che vent'anni fa, oggi ancora non è dichiarata come situazione, una situazione che vedi, arriva in queste sessioni, ma ufficialmente se ne parla molto poco, però potrebbe diventare qualcosa di oggettivo e di reale tra qualche anno e essere anche divulgato come oggi per esempio, i governi stanno divulgando eh, ciò che i, i piloti vedono in, in volo quindi bisognerebbe staccare, questi, staccare questi, questi cavi ma non so esattamente dove vanno ma ci sono come dei cavi che forse non mi sembra che siano già stati staccati anche se, anche se questa griglia è è già rotta, questi eh, cavi sono ancora attaccati. In proiezione Elena, se dovessimo far arrivare qualche informazione in proiezione, da qui a quanto? Se possiamo concretizzare il tempo circolare in tempo materiale riusciamo a venir fuori da questa situazione. Se come si dice davvero il bene ha già vinto. Ma ah, c'è qualcosa di grosso che succede proprio in questi giorni. Ehm, ehm, non so esattamente anche se non si può immaginare, ci sono anche questi tumulti negli Stati Uniti per, per le elezioni che potrebbero essere determinanti, ma forse non subito perché ci saranno proteste. Mh, e potrebbe arrivare una, una situazione di potrebbero mettere le, gli eserciti nelle strade ma non in modo negativo a questo punto è come se mi dicessero loro dalla quelli che chiamano l'ottava dimensione o Confederazione Galattica che, che li mandano loro, non so se saranno loro, ma c'è qualcuno che li mette come se ci fosse bisogno di una le legge marziale che molti vedranno come una cosa negativa, ma in realtà è per il bene dell'umanità un controllo una, una, una protezione ecco una protezione da da questi tumulti che sono scatenati sia da forze del, nella popolazione che vengono gestite da questi da questi che sappiamo cattivi okay. e, però eh, c'è anche e poi anche parte, delle, parte dei militari parte dei militari che creano caos però parte dei militari invece sono per proteggere e penso che siano più sembrano più hanno sono marroni, gli altri sono neri questi sono marroni degli altri sono, okay. non so, mi arriva questo colore Ok, ok. E allora, direi eh, di andare un po' indietro, giusto un paio di informazioni per stasera, in modo da avere un quadro generale, eh, per comprendere dove siamo adesso e per comprendere da dove parte tutto, perché prima mi hai parlato di tanti e tanti e tanti anni fa. Io direi di lanciarci indietro nel tempo e andare all'origine di tutto questo se ti arriva la scena eventualmente me la dai origine ma della terra della terra o di questa situazione che oggi stiamo vivendo perché c'è un punto in cui è cambiata la direzione quindi qualcosa è accaduto eh. Cambiata la direzione um, prima ancora che, che la Terra fosse manifesta, c'erano questi esseri inorganici chiamati arconti. Lì è cambiata la direzione. E, um, qui anche è cambiata la direzione varie volte. E, um, ad esempio nel anche recentemente nel 92 nella politica. Non so perché mi arriva questo numero. Mm. Anticamente è cambiata quando la Terra era un sogno di paradiso. E c'è stata questa interferenza. La frizione e ha causato questi esseri vivi, ma. È inorganici Che sono, sono quelli che vengono da questo da questo primo demiurgo che dice: 'Io sono un Dio geloso'. Eh, questo qua. Quindi e... di lì in poi. Da lì in poi sono rimasti. Ok. Sono rimasti e si sono diffusi in vari modi. Però eh, mi arriva anche che il DNA dell'uomo non è stato intaccato perché c'è ancora il bambino luminoso di Gaia, c'è ancora Gaia Sofia e eh, la Terra. Questo bambino luminoso che è ancora mh, è intatto. Hanno cercato di ehm, alterare il DNA, ma non ci sono riusciti. Qualcosa di noi è rimasto, è tutto intatto. Ma ci hanno fatto credere che l'hanno alterato. E questo è alterato. È una specie di virus nella mente. Anche. È un po' una, una forma di ipnosi globale. Tutti mesmerizzati. Sentivo oggi un, un convegno dove si parlava appunto del grande mesmer che noi conosciamo bene. Facciamo ancora un altro passo Elena e andiamo a quelle che sono le antiche scuole misteriche eh, le civiltà custodi dell'ancestrale sapienza legata alla terra perché quello che noi siamo oggi eh, è una piccola parte di ciò che eravamo ieri poi nel tempo non ci siamo evoluti ci siamo un po' involuti quindi un po' la volta ci siamo staccati ci siamo mh, allontanati dal centro no da quelle che sono le nostre vere potenzialità da quella che è la sapienza facciamo questo passo indietro se possibile mm un tempio una specie di porticato grigio ehm. mi arriva mi arriva i pazzi a i pazzi ad alessandria e vedo questo porticato grigio quadrato e lei ha una papiro in mano e legge. Eh sì, ci sono, c'è qualcuno che ascolta che però trama, trama contro di lei. E... e lì finisce tutto: finisce l'ultimo barlume di. In che anno siamo? 300 qualcosa. 300? 300 avanti Cristo o dopo Cristo? Dopo, dopo. Dopo? Ok, 300 dopo Cristo. Chi è che sta tramando? Vedo questi... Ma hanno una specie di, di toga e sono rasati, semi rasati in testa. Quest'altro ha la barba lunga, lunghissima. E sono, e sono i, quelli che lavorano per contro la luce. Ok. Riesce ad avere qualche dato in più su di loro? Sono vestiti come se fossero buoni, hanno delle bellissime toghe, ma non sono quello che rappresentano. Hanno queste toghe bianche, bordate di greche, rosse, ma non, non dovrebbero essere lì. Cosa stanno rappresentando in questo momento? a parte ciò che sono, cosa, cosa o chi rappresentano? Sono parte della, del, del pubblico che ascolta, ma sono sacerdoti che si sono allontanati dalla verità e, e tramano. contro. purtroppo avranno un grande seguito. Perché sono arrivati a questo? Perché, perché non vogliono la luce, non vogliono la verità, non vogliono, non vogliono la natura, non vogliono, vogliono che una donna parli della verità. Ma sono gli antenati di Conte, forse, perché <ride> rivedo il suo profilo in questa, <ride> in questa descrizione. Non lo vedo, lo vedo però, capisco. Tutto. No, no, scherzi a parte, era una battuta la mia perché chiaramente mi, mi è arrivata spontanea, l'ho canalizzata. E allora, vorrei fare ancora un passo indietro, cioè vorrei capire perché queste persone sono arrivate a comportarsi così, perché ci sarà stato qualche altro evento, ci sarà stato qualche altra cosa dietro, ancora, che ha generato questo atteggiamento. Facciamo ancora un passo indietro eventualmente, vediamo dove ci porta, in quale scena ci porta. No, no loro sono sempre stati così. Ah, sono sempre stati così. Quindi dalla nascita proprio, cioè da quando sono ciò che rappresentano chiaramente perché sì, sì. non sono loro come persone ma sono loro come eh, diciamo come ruolo come, È come se gli mancasse l'anima o comunque una parte di anima per cui per questo sono presi come soggetti atti a portare avanti questo piano contro la luce ma il piano quindi che stiamo vedendo in questa scena e lo stesso piano che si sta portando avanti adesso, in questa nostra epoca? È lo stesso, siamo arrivati al culmine. Ok, quindi siamo al punto di svolta. È il punto di svolta, esatto, bravo. Spesso si dice che siamo sul baratro, adesso ci svegliamo o precipitiamo, quindi ancora una volta viene fuori questo dato, quindi potrebbe davvero essere un dato reale, no? E stiamo già precipitando e... stiamo già precipitando stiamo già precipitando e speriamo che qualcuno metta una rete presto e dovrebbe succedere presto ok allora facciamo ancora un, un passo indietro la terra la sapienza della terra la terra non essere sensiente non essere vivente a tutti gli effetti eh, con, con una, una sua anima, una sua energia eh, non è soltanto il posto che ci ospita ma è il posto che ci genera contrariamente a quanto si possa immaginare eh, e vorrei fare ancora un passo indietro verso quella che è l'anima mundi degli alchimisti è e vedere lì. anche un po' Gaia, Sofia nei testi gnostici è la grande mamma e ci culla tutti e ci vuole un bene infinito e ci protegge e... E... <ride> e non può essere distrutta ma non può essere distrutta si rigenera continuamente anche gli oceani si rigenerano continuamente si è rigenerata dopo eventi terribili, perché c'è una biosfera molto, molto potente e non possono distruggerla. C'è una domanda molto interessante che voglio porti, che mi arriva dai nostri amici, eh, eh, poiché stiamo avendo tutto questo, quindi ci siamo dentro, siamo qui ed ora, ci, ci siamo immersi in questa situazione. Cosa abbiamo scelto di imparare da questa situazione? Perché è una scelta, chiaramente, come tutte le altre. Ma eh, posso dirti cosa ha scelto di imparare, Gaia? <ride> eh, Sofia ha scelto. Lo... Lei si è affidata, si è affidata, si è affidata troppo. E anche noi ci siamo affidati troppo. Quindi la lezione potrebbe essere, più che affidarsi agli altri, essere consapevoli e responsabili no? delle proprie azioni, perché siamo noi che generiamo ciò che ci accade. Anche essere, anche essere consapevoli che siamo potentissimi, siamo della stessa luce divina della galassia, del centro della galassia eh, che, di cui lei è parte e di cui noi siamo parte, siamo la stessa luce eh, è finita e onnipotente. E quindi avere più fiducia nella nostra divinità e diventare consapevoli dell'esistenza di questa parte, parte oscura che c'è, doveva esserci perché fa parte della manifestazione serve a, a in ultima analisi a questo mh, alla fine mh, un lila un, un, un gioco di ok sempre restando nel, nei tempi appunto dell'anima uvi degli alchimisti, quindi indietro nel tempo, quelle che sono poi le origini, andiamo ad analizzare un po' di eventi, quindi il modo di vivere, quelle che sono, quelle che sono le abitudini, quelle che sono i riti cerimoniali. celebrano sotto gli alberi. Gli alberi, l'albero è il primo altare. Il primo altare. Cosa celebrano solitamente? Canti. Canti. Canti. Anche, anche formule offerte qual è la finalità la comunione con gaia e riconoscimento adorativo nella natura che è questa grande madre di saggezza che è suo figlio l'anima l'anima del mondo che la terra è una persona è una persona quindi una vita più più semplice ma più vera fatta di, di, di, di valori fatta di connessione fatta di energie certo è l'eden è l'eden è il paradiso terrestre è il sogno del paradiso vedo tanti alberi, tanti alberi pieni di frutta. Ce n'era per tutti. <ride> A proposito di frutta, tante sono le teorie, cosa ti arriva che in quel tempo come ci si nutriva, di cosa ci si nutriva in realtà? Naturale non c'è niente, niente da fare, niente da coltivare, niente da uccidere. Bellissimo, molto sano. Mm -hmm. Ci sono due messaggi che voglio leggere. La Laura dice, ci insegna che noi, che non ci consideriamo come dovremmo, ovvero essere speciali. Per questo è importante, perché ci manca davvero la consapevolezza del nostro potenziale, facciamo tante cose che potremmo evitare e tutte quelle che potremmo fare veramente, quindi creare la nostra realtà, la nostra immagine e somiglianza, poi non lo facciamo. Fulvio invece dice, nessuno può aiutarci, noi soli abbiamo il potere, con la nostra consapevolezza, il bambino divino, come lo chiama è di trovare la via verso la nostra sorgente. Okay. E anche su questo non c'è dubbio: è un lavoro che va fatto su se stessi. Bene, così, io direi però... che. Vai, è vai, Elena. No. Non è colpa nostra, non è colpa nostra, dobbiamo perdonarci. Ok. Ora Elena, se dal punto in cui ci troviamo andiamo per un attimo, oggi stiamo facendo una cosa molto rapida, no? stiamo passando da una parte all'altra per avere un po' di riferimenti, poi puntata dopo puntata andremo ad approfondire un argomento, alla volta andremo a spucciarlo nei minimi dettagli. Però mi piacerebbe adesso avere se arriva qualcosa su una delle scene più importanti che hanno segnato i nostri tempi. Quindi... Un evento che ci ha davvero cambiato il percorso. Ipatia. Eh, quando hanno ucciso lei hanno chiuso. Tutto. Quando hanno ucciso Gesù. E pazzia, impazia. Alessandria. Alessandria. Gesù. Cosa Che pazzi hanno ucciso, sì. Chi l'ha ucciso in realtà, Elena? Eh, questi, questi questi Questi che cramavano hanno alla fine non... E soprattutto perché davvero l'hanno ucciso? E perché? perché? Qual è la vera motivazione del per perché l'hanno ucciso? Hanno ucciso pazzi. Perché hanno ucciso Ipazia? Mi, mi chiedi. No, perché han, hanno ucciso Gesù? Non hanno ucciso Gesù, non l'hanno ucciso. Non l'hanno ucciso. Non l'hanno ucciso, okay, no, esatto. ucciso, no. Ok. Quindi questo è un altro dato totalmente in contrasto con quello che ci hanno sempre detto, in realtà no no perché mh, certo chi lo dice chi lo dice eh, tre giorni non sono passati sono passate poche ore eh, perché perché c'era questa strana coincidenza che dovevano tirare giù le croci prima e quindi Mm, e quindi l'hanno curato è stato. Okay. ci andremo ci andremo andremo a vedere meglio tutto perché questa è una delle scene delle scene uno dei momenti che andremo ad analizzare perché sarà importante andare a capire il momento storico cosa è accaduto davvero in quei tempi dove ci troviamo chi era per davvero ma ci andremo faremo una puntata solo su questo andremo ad analizzare passo dopo passo tutto quanto. Io vorrei per utilizzare quest'ultima parte di questa, di questa prima puntata per andare a comprendere dopo questo evento, quindi il momento in cui è accaduto questo evento, che ha cambiato la nostra storia, cosa è accaduto e magari guardare anche l'altra linea temporale, perché Penso che possiamo analizzare entrambe le ipotesi, quella che si è verificata e quella che si sarebbe verificata se non ci fosse stato l'evento. L'avrebbero ehm, fatto lo stesso, sarebbe stata interrotta comunque questa linea temporale. E eh, un po' questo mi arriva. È come se fosse inevitabile. Doveva manifestarsi un, un regno di pace, un regno di pace um, oriente-occidente. Ok. C'è una domanda che ti voglio porre, me la sta facendo Massimo e te la pongo. Dice, nel 313 ci fu riditto di Costantino può avere dei collegamenti con l'evento accaduto. Eh! Già, <ride> eh già, sì, assolutamente, assolutamente è stato decretato tutto. <ride> hanno bandito, hanno deciso che cosa era mh, il libro, hanno deciso il libro. E di lì che parte. Sì. Quindi si trasforma. Eh, non ti voglio dare le, le ipotesi, ma cos'era e cos'è diventato. Cos'è diventato, ok, ce lo stanno dicendo, conosciamo la versione che ci vogliono sottoporre, ma cos'era in realtà? Cos'era in realtà cosa? Il libro. Ah no, c'erano tanti libri, tantissimi, tantissimi libri, tantissimi libri. Sono stati bruciati, banditi, bruciati. Qualcosa è rimasto, per fortuna. Ed è... Ed è quello che poi è stato trovato, non solo uno, qualcosa quale è rimasto, sono stati ritrovati alcuni testi, ma per questo vediamo, non sappiamo che si chiama Gaia. Ok. Diciamo che parte del sapere, quello che non è andato bruciato, disperso, è oggi ancora presente. Nelle mani di chi è? disponibilissimo e addirittura tutti possono trovare ci sono uh, tanti scritti ci sono tanti scritti anche si trovano si trovano tanti vangeli anche gnostici si trovano o poi ci sono cose nascoste che sono nelle mani di sappiamo chi, qua uh, qua Proprio qua in questo paese. E altri sono stati distrutti, però chissà, là, ci deve essere un tesoro ancora in questi archivi, in questi archivi sotterranei. Sì. Diciamo che il grosso della cultura è nascosto e non è per tutti, diciamo. alcune cose sono mh, per iniziati mh, tipo alcuni fra, alcune, mh, il significato di questi scritti gnostici che sono stati ritrovati mh, non è proprio comprensibilissimo è un po critico mh, però è stato in parte ricostruito ed è disponibile a tutti però invece Alcune cose cruciali sono state o distrutte o conservate negli archivi vaticani e vedo anche alcune pergamene maia Le pergamene maia le vedi negli archivi vaticani? Sì, sì, sì, Diciamo che è tutto lì, tutto lì hanno cioè, il sapere la cultura. Non so se è tutto lì, forse anche da altre parti, ma molto lì. Molto è lì. Ok. Una domanda così, che non, diciamo, non, non ha tanta attinenza con quello che è il senso di, questa, di questo percorso, ma che è importante comunque per comprendere. Può essere questo sapere, quello che loro hanno nascosto a noi, che gli dà tutto il potere e tutta la ricchezza che hanno in questo momento? Anche, anche, sì, molto. Anche però, però non possono... C'è un, ah, un limite al male che possono fare. Siamo giunti al limite secondo me, no? Sì. È un momento di grande cambiamento, sia per quanto riguarda i governi, ma sia per quanto riguarda l'intera umanità. Quindi tutto ciò che è coinvolto in quello che sta accadendo all'umanità, chiunque sia coinvolto, qualsiasi forza sia coinvolta, in un momento in cui le cose stanno cambiando? Ok. Un'ultima domanda. L'antico Egitto ha fatto la differenza nella storia in generale. Quindi possiamo dire che l'Egitto... È uno dei punti di riferimento. Il nostro, durante il nostro percorso, attraverseremo spesso momenti in cui ci ritroveremo a confrontarci, a valutare, ad osservare, a vivere scene dell'Antico Egitto. Oltre l'Antico eh. Egitto, quali altri posti possono essere di vitale importanza nel processo evolutivo che ci ha portati poi ad arrivare ad oggi? Portato in antico Egitto e vedo una, una, un tempio. Eh, oltre all'antico Egitto, in che senso? E ci sono altri posti cruciali. L'antico Egitto è un punto di riferimento da, tu, da tanti punti di vista: dal punto di vista delle connessioni interplanetari, dal punto di vista della conoscenza, dal punto di vista della guarigione, dal punto di vista delle energie. Quindi diciamo che è un punto di riferimento molto importante. È tutta la fascia, tutta una fascia intorno al, alla Terra, è tutta una fascia a un certo parallelo. 36 mi arriva, ci sono piramidi, questi monoliti, strutture megalitiche attraversano tutta la fascia, tutto intorno alla Terra. In particolare vedo. Ah, e um, Yucatan, lo Yucatan. Eh, Ma anche ah um, sud um, est asiatico, da qualche parte, eh, nell'Oceano. sono varie varie postazioni nella stessa fascia quindi è questo parallelo che fa la differenza come antichità Sì, ora non so ok c'è un commento di alessandro che voglio leggerti come mai è così difficile che la luce vinca sul male mi chiedo se ci sono alchimisti con profonde conoscenze che stiano già lavorando per il bene, quanto potere di luce hanno realmente? Cosa ti arriva da questa affermazione, da questa domanda? Sì, sì, sì. Ci sono, ci sono. Ci sono esseri di luce che lavorano per la, per la liberazione. La libertà, la pace, la luce. Eh, non sono tanti, ma sono potenti, e quindi. Quindi, c'è eh, una speranza allora, dell'umanità. Sì, sì, ma anche, eh, anche da fuori siamo protetti. Anche da fuori siamo protetti. C'è una fortissima protezione anche da fuori. C'è una griglia che sta tenendo in piedi la, la, la ionosfera della Terra, nonostante questa cosa superimposta, brutta, metallica, e ci abbia imprigionato, si sta già sgretolando. E ci sono esseri fu anche fuori. I cosiddetti fratelli delle stelle. Sì. Sì. Bene. Quindi una speranza c'è. Sì, sì, sì, sì c'è una fine. Bisogna sì. avere fiducia. C'è un'altra domanda. griglia che vedo fuori che arriva di protezione è perfetta, intatta non è mai stata iterata, ma a causa del fatto che gli ostaggi eh, l'umanità è eh, ogni ostaggio eh, è un momento mm, come una negoziazione mm, non vedo. Fulvia dice che il Vaticano si prepara da proprio dal 313 a questa apocalisse rivelazione. La Chiesa è la prima fautrice. Cos'altro ti arriva su questa affermazione? Era il sacro romano, l'impero romano è diventato il sacro romano vero. impero. L'impero romano. È stato trasformato nel così è successo. Sì. Così, con un colpo di mano. <ride> semplice, semplice. Dice Laura: cosa intende per essere non umani? Parli di energie o altro? Non umani. Sulla Terra ci sono anche esseri ibridi, certamente. E invece fuori ci sono esseri alieni inorganici, chiamati arconti, che non hanno vita sulla Terra, non possono resistere con l'ossigeno perché si muovono di altro. Però di tanto in tanto visitano. E Soprattutto hanno dei delle postazioni dei personaggi. Sono dei punti di riferimento che guidano fondamentalmente, che agiscono sì. per loro. Ma se ti ripeto: sì. se ti ripeto teoria dei cilindri svuotamento delle coscienze, è, a loro che arriva è da loro che arriva l'informazione? Se cioè si collega a loro questa no. informazione, o ad altri? No. No, questa è un'altra cosa. Questi sono poverini, questi sono gli umani nei cilindri. Mamma mia, le cronazioni, le, le reincarnazioni. No, quelli sono esseri eh, ilici. come fatti di materia che non hanno un'anima, eh, però sembrano umani. sono in psicologia lo psicopatico serial killer ecco okay. questo tipo di personaggio certo poi Massimo ci sono dice... anche ibridi ci sono ibridi ci sono anche ibridi ci sono cose assurde ci sono anche eh, gente da, altri, da altre dimensioni soprattutto da dentro la terra da sotto la terra quelli che ogni tanto si vedono in giro vengono da sotto la terra non sono direttamente è un caos Massimo dice Elia dovette costruire una città altrove prima di costruirla nel suo luogo d'origine è forse questa la sfida? Elia Cosa ti arriva? Uh, non so, non... Um, um, quale città altrove? Cosa intende? Massimo, chiarisci le idee. Intanto, Fulvio dice entità esoteriche interisferiscono sempre con noi. Beh, questo fa un po' parte del gioco, no? Ah sì ci sono queste interferenze di varia natura. Eh, sì. tipi diversi. Ok, allora se intanto Massimo ci dà un ulteriore dettaglio possiamo rispondere anche a quella domanda, altrimenti io chiuderei con un'ultima un affermazione sulla panoramica se attuale. Se riesce all'immaginazione, al potere, sì. Questo mi è arrivato. Ok, sì. questo si riferisce a, a visualizzare il nostro paradiso sulla Terra, sia nella vita di tutti i giorni che, che per il pianeta e quindi creare guarigione tramite questa meditazione. Che e, okay. Sì, questo mi è arrivato ok se poi eventualmente ci devo qualche altro dato lo analizziamo come ti dicevo mi piacerebbe chiudere ah c'è un'altra domanda una domanda di Cinzia che dice la Terra sta viaggiando in spazio-tempo come gli altri pianeti i buchi neri spazio-tempo, altri pianeti buchi neri mi manca troppa roba ehm <ride> um... Terra, spazio tempo si sono già creati due, due dimensioni si è già creata la, la nuova terra è già esistente si è manifestata uh, recentemente esiste già questa linea temporale guarita e perfetta come anche dicono gli opi ma mh, ancora mh, pochi l'hanno, non tutti l'hanno vista, la percentuale non lo so, per cui mh, esiste già questa situazione in cui, come diceva mh, adesso mi viene in mente Dolores Cannon che parlava di questa scissione. Questa scissione delle due linee temporali non so se era già successa o se ne sono successe altre dopo che è già successa. Io ne ho vista una netta da dopo questo, questo colpo di Stato mondiale e questa in luglio, eh, in luglio è nato il nuovo mondo guarito. Mm -hmm. Ora ci vorranno almeno un paio di mesi. Può darsi che qualche segno si veda già a fine novembre, ma il 2021 è l'anno. Quindi, sono la luce in fondo, al tunnel, sì. nel gennaio, febbraio. Quindi gennaio e febbraio arriverà un po' di luce. Sì, è risolutiva. Ah, ok. È risolutiva. Ok. Rossana dice, perché in questi ultimi anni c'è la rivoluzione per molte persone di queste conoscenze esoteriche? C'è una maggiore diffusione attraverso libri, ipnosi che voi praticate, si parla di più degli alieni, si parla molto di Ro Rosa Croce e dei Templari. Si sta verificando un'apertura nei confronti di conoscenze che in passato sono state occultate. Quindi ci chiede... La motivazione, secondo te, cosa ti arriva? Perché tutto questo? Eh perché si vede perché. perché non c'è nulla che sia um, nascosto, che non darà la luce. Ok, è giunto il tempo fondamentalmente, no? Massimo ha chiarito il messaggio di prima e dice Elia dovette abbandonare la sua famiglia, Dio lo mandò altrove. Quando costruì fu costretto da Dio a tornare. Poi capì, se noi in questa missione non siamo capaci, come possiamo pensare a cose più complesse, aiuti, alieni, paradiso, casa nostra, la, la nostra coscienza, non lo sappiamo gestire e forse siamo qui per questo. Forse questo corpo è quel luogo eterno. Cosa ti arriva su metà. questo concetto, Elia? È una metà. Una metafora, una metafora, è una metafora, è una metafora, è un'esplorazione interiore, è un abbandono dei preconcetti, è, una, è un viaggio coraggioso, sicuramente quello che stiamo, stiamo vivendo lo abbiamo comunque scelto prima di venire. E sarà quello che ci serve anche per evolversi, probabilmente per arrivare al gradino successivo, no? Assolutamente, siamo tutti, abbiamo tutti scelto questo momento perché è, è unico e speciale. Infatti dice Fuglia, lo ha detto anche l'astrofisica Giuliana Conforto, la scissione è pronta. Si parla da tempo di scissione, di doppia dimensione, di multidimensionalità, dimensioni parallele, la Terra divisa in due, da tanto, tanto tempo se ne parla. Mm -hmm. Allora, c'è Valeria che dice, vuoi dire qualcosa sull'effetto Mandela? Ti arriva qualche informazione? Eh. <ride> mi sembra un'altra un cosa non è genuino non è autentico Okay. Fulvia dice che le, le scritture sono piene di, te, di archetipi e metafore, messaggi corretti, mischiati a menzogne costruite. Su questa affermazione cosa ti arriva? Vabbè, ma ne parleremo, questo è uno degli argomenti che andremo a trattare nel dettaglio. Mandela mh, è, è strano, però... Mh. Mi sembra un artefatto, sinceramente. Io vedo un artefatto, vedo che hanno cambiato, hanno intenzionalmente cambiato i segni, i simboli, le date, i nomi. Così. Non so. è... C'è un'ultima affermazione di Massimo, e poi chiudiamo con un'ultima domanda di Mirko. Massimo dice, voglio dire, piuttosto che aspettare, dovremmo costruire, così solo possiamo tornare a incontrare le nostre coscienze in maniera diversa. Non c'è affatto da aspettare, perché in questo momento la singola coscienza fa la differenza, cioè se una o due persone, più o meno, eh, prendono coscienza di quello che sta accadendo, è assolutamente fondamentale, perché... Eh, molto potenti è importantissimo continuare a tanto non avere paura e, e avere la certezza che, che la luce ha già, è già, già vinto è già luce certo massimo infatti dice ancora agire ora e non con le sassate voi fate un lavoro grandioso grazie massimo c'è un messaggio anzi una domanda di Mirko che dice ci aspettano eventi importanti che cambieranno la storia grazie per tutto cosa ti arriva su questa domanda la prima cosa che ti arriva Elena la prima cosa che arriva è che ci saranno queste proteste ok quindi le proteste saranno un evento saranno un momento importante giusto eh sì perché negli Stati Uniti ne... Non accetteranno. Chiunque vinca non lo accetteranno, non verrà accettato. Chiunque vinca non verrà accettato. Per ora allora questo, è brutto, sì. Eh, bisogna mm, respirarci dentro, ok. Alessandro invece dice: oltre alla partenza per la quarta dimensione, ci saranno anche partenze per la quinta dimensione? Quanto sarà importante e determinata questa quinta dimensione in quest'epoca? No, La quarta dimensione è quella che è da svelare, è il mondo degli archetipi, anche delle, dei miti, è, è quello che stiamo esplorando, ma non, non è la nostra finale. quinta dimensione viene definita quella della cosiddetta ascensione, che in realtà è un'immersione. Anche la terra che trova la sua piena consapevolezza dopo il trauma, dopo il trauma della, della caduta. Ok, quello è quindi il passaggio, e sarà comunque fondamentale che l'importanza di cui ci parlava la nostra amica Alessandra è un'importanza fondamentale per quanto riguarda questa quest epoca, questo momento di passaggio. Bene, allora, io direi di concludere questa prima puntata. Allora, fare in modo che tu possa uscire da questo stato, respira profondamente, e respiro dopo respiro riprendi la consapevolezza del tuo corpo, i dettagli, la temperatura del corpo e della stanza. Punterò da 1 a 5 al mio 5, riapri gli occhi, l'invieno delle tue energie e delle tue facoltà, psicofisiche uno due tre quattro e cinque bentornata <ride> come stai eh, mi formicono <ride> le mani e i piedi <ride> eh beh, ci sta ci sta <ride> Ancora, tutto normale, tutto regolare, allora, io direi oggi abbiamo fatto veramente una panoramica, soprattutto partendo dai giorni nostri, perché era doveroso partire per comprendere qualcosa in più di quello che sta accadendo e andare un po' indietro nel tempo a comprendere quali sono i punti fondamentali, i punti cardine, di quelle che sono poi le variazioni eh, che hanno portato a raggiungere questa situazione. Abbiamo visto che fondamentalmente. Da un certo punto in poi è stato sempre così, quindi è andata sempre di più a crescere questa situazione e siamo giunti al punto di svolta, siamo giunti al momento al punto di nuovo ritorno, al momento in cui dobbiamo veramente fare delle scelte consapevoli, svegliarci definitivamente e prendere coscienza del fatto che non saranno altri ad aiutarci a fare delle cose, ma ognuno di noi ha il suo ruolo, il suo compito e le sue responsabilità per quello che è il proprio processo evolutivo, ma anche per ciò che accadrà all'intera umanità. Nelle prossime puntate abbiamo già definito una prima serie di quattro puntate, nelle prossime puntate andremo nel dettaglio perché ci sono tantissimi argomenti da trattare, quelli che sono i momenti storici più importanti dell'Antico Egitto, quelli che sono i personaggi della storia per andare a comprendere cosa davvero è accaduto, perché poi tante volte ce l'hanno raccontata, già questa sera è venuto fuori un elemento importante, no? Eh, ci hanno sempre detto che Gesù Cristo è morto sulla croce, è risorto con tutto il corpo dopo tre giorni, ma qui è già uscita una realtà diversa. Andremo ad analizzarla nel dettaglio perché andremo a capire bene chi era, eh, qual era il suo ruolo, come ha vissuto. No? Come ti senti? Ok. Ci sei? Okay. <ride> bene dai, dici qualcosa anche tu poi saluteremo i nostri amici e daremo l'appuntamento per lunedì prossimo alla stessa ora, ogni lunedì alle 18 faremo una puntata di questa straordinaria rubrica che ci permetterà di raggiungere un po' di consapevolezza in più eh, grazie un onore un piacere anche molto interessante eh, sono un po' Così mi formicolano le mani e ora mi, mi riprendo un attimo. Benissimo. benissimo. Non l'abbiamo mai fatto prima perché non abbiamo mai fatto sessioni di canalizzazione eh, in ipnosi live. L'abbiamo sempre fatto a livello sperimentale tra di noi, proprio per capire e per comprendere. Questa sera eh, questo progetto di, di, di Elena che Dani sta portando avanti, abbiamo voluto iniziare ad esternarlo, quindi a condividerlo con voi. E sarà un piacere poterlo fare ancora, perché eh, quando iniziano ad arrivare notizie di una certa importanza, come facciamo sempre, le mettiamo a confronto in più sessioni, in più, in più logiche, perché la consapevolezza arriva dalla conoscenza delle vere informazioni, non da quelle tramandate eh, in base alle interpretazioni politiche, sociali, culturali, religiose, eccetera, eccetera. Bene, io ti ringrazio Elena davvero tanto, è per te uno sforzo importante ogni qualvolta vai in quello stato per poter andare ad attingere, eh, per tirar fuori queste informazioni, però lo fai con piacere, non lo so, e quindi continueremo okay. a farlo e grazie ai nostri amici che ci hanno questa sera permesso di entrare nelle loro case per ascoltarci, seguirci ed interfacciarsi con noi. Un caro saluto, un caro abbraccio, ci vediamo lunedì prossimo con la seconda puntata della rubrica, e questa sera alle 21 c'è un'altra diretta, sarò con il Maluca, dove parleremo di eh, mondi paralleli, mondi che si interfacciano, il mondo in terza dimensione, il mondo dei passati, il mondo alieno e altre dimensioni, tutte energie connesse, perché il tutto poi è l'uno, e siamo tutti connessi costantemente, molto più di quanto possiamo immaginare. Grazie sì. e buona serata a tutti, a più tardi. Ciao grazie Elena. Grazie a te, grazie a voi. Ciao.